Sì! Capitano! è arrivato questo per lei Sì. Buongiorno, capitano. Non ci conosciamo, ma forse presto saremo faccia a faccia. Dipenderà da quanto sarete bravi. Con chi parlo, cortesemente? Ah, chi sono io? Io sono un uomo come tanti. Potete chiamarmi Zodiac, se vi piace. Ieri sera fa ho passato una serata interessante. Un appuntamento senza pretese, ma, sa come si dice, mai porre limiti alla fortuna. Abbiamo preso qualcosa a bar, chiacchierato, scherzato. Una serata molto piacevole che poteva finire in bellezza, ma quella piccola furia è riuscita a scappare. Ma sono tranquillo, so dove trovarla. Io ho già ucciso 16 persone e me le ricordo tutte benissimo. Porto il dolore di ognuna di loro su me stesso. Senta, non so se si renda conto che questo tipo di scherzi costa piuttosto caro. Le consiglierei... Non sto scherzando, capitano. La mia sedicesima vittima aveva una voglia a forma di mezzaluna dietro l'orecchio destro. Controllate pure. Diciamo che è riuscita a incuriosirmi. Cosa vuole? Per celebrare la mia diciassettesima vittima ho deciso di lanciarvi una piccola sfida. Vi chiamerò tra dieci minuti e vi mi fornirò un segno distintivo della mia amica. E farò lo stesso ogni dieci minuti, aggiungendo ogni volta un segno. Dopo il diciassettesimo indizio, se non ci saremo ancora incontrati, vi userò la cortesia di un'ultima telefonata in cui vi dirò dove potrete ritirare il cadavere. Per i suoi incontri. Avete tre ore. Capitano, corrisponde. Una voglia a mezzaluna proprio vicino all'orecchio destro. Porto scatole cellulare alla sezione scientifica per rilevare impronte. O, magari sì. riescono a risalire lo stesso dalla, dal telefono e dalla carta. Se anche ci fossero delle impronte in tre ore, non riusciremmo a confrontarle col database. Vabbè, non servirà niente, ma proviamo, vai. E per prima, prendi le impronte del piantone che ha portato qui la scatola. Mi raccomando, tra nove minuti riporta il cellulare. Buongiorno, capitano. Eccomi qui. Spero apprezzi la mia puntualità. Non c'è molto altro da apprezzare in te, Zodiac. Le comunico il nuovo segno. La mia amica di ieri sera fa danza. Ha chiuso. Sì. Ci sta dando pochi particolari insignificanti, mm. quel bastardo. Finora sappiamo che una donna caucasica mora, a 40 anni, è alta 1,70, ha gli occhi neri, abita in città, ha un gatto e fa danza. Sì. non bastano neppure iniziare una ricerca al ritratto di mezza città. Comunque, fatevi un giro, fate passare tutte le scuole di danza e tutte le palestre. E provate a chiedere il chiedete... tempo voi. Va bene, va bene. Pronto? Si concentri, capitano. Le sto per dare un indizio importante. Ho conosciuto la mia amica di ieri sera, quando le ho commissionato il progetto per la ristrutturazione del mio appartamento. Ma lo sa so che questo 110% è proprio una bella trovata. Toschi di corso all'ordine degli ingegneri, fatti dare l'elenco completo degli iscritti all'ordine in città con i numeri di telefono, forte braccio fai lo stesso con gli architetti, dai geometri mandateci ruby e spiegategli tutto per bene. Voglio quegli elenchi sulla mia scrivania entro dieci minuti e speriamo che il diciassettesimo segno sia decisivo altrimenti ci mandano tutti a spalare merda nelle cascine! Quanti sono? Possiamo provare a chiamare tutte le donne? Sì, in dieci minuti. Quanti ne chiamiamo tra tutti? 30, 40, qua ci saranno 200 nomi. Tenete acceso l'auto in cortile. Buon pomeriggio, capitano. Sarà ansioso di sapere qualcosa di più sulla mia amica e il prossimo cadavere. Il suo nome è Chiara. Aurora, monsieur le capitane. Come si dice vaffanculo in francese? Ci vediamo tra poco, stronzo! Dai, chiamate tutte le Chiare in elenco. Dai, dai! Capitano, solo una non risponde. Ed è Chiara Peragni. Dai, di corsa a casa di questa Piragni, se non risponde è perché è ancora sotto shock. Dai, dai, via, via! Quando sei, la chiama, eh! Capitano, l'abbiamo trovata, era in casa. Oh, vai! Come sta? Ha passato la suoneria perché è a casa caso di malattia e a mal di testa a tre giorni Ascoltami bene, falle capire che è importante che ci dica la verità chiedile se ieri sera è uscita Lei dice che non è uscita Capitano, mi sa che non è lei Cazzo, non è possibile Ne abbiamo fatte passare tutte no